Bontà al 100% Sono sicura che è una cosa che mi mancherà Un'abitudine si crea in 21 giorni Perfette Si torna a casa colazione di oggi anche oggi super carina secondo me sono ispirata dalle ciotole di legno ragazzi <ride> Allora, è una yogurt bowl, praticamente ho mischiato dentro la ciotola lo skir e il yogurt di soia insieme a dei semi di chia. Ho mischiato e lasciato un pochino lì riposare e praticamente i semi di chia si allargano e, e creano un effetto gelatinoso e quindi addensano il composto. Poi, semplicissimo, questa è veramente una colazione che potete fare in 5 minuti la mattina quando speriamo saremo di corsa. Ho messo dell'avena, poi ho messo i frutti di bosco surgelati che tiro fuori dal freezer e cuocio leggermente in un pentolino. Non vi consiglio di mangiarli così freddi da freezer e poi ho aggiunto della frutta secca e del cocco rapé. Proteine dallo yogurt, carboidrati complessi dall'avena, carboidrati semplici dalla frutta e grassi dalla frutta secca e dallo yogurt. Yay! Yeah. Bontà al 100% E buongiorno Buongiorno Non facevo questa colazione da anni Questa è proprio la mia colazione del cuore Chi mi segue da Gli inizi Saprà che io ho fatto questa colazione per tipo Tre anni <ride> Ovviamente ora È carino ma Cioè si mangia tutto mischiato Il mappazzone Proprio un mappazzone così Probabilmente la prossima volta metterò il cocco rapè dentro lo yogurt insieme ai semi di chia Perché a me piace tantissimo mischiato con lo yogurt quando praticamente mastichi lo yogurt e lo senti sotto i denti Invece sopra perde un po' di significato secondo me Questi sono i veri ricordi <ride> mm, Oddio ma perché non l'ho più fatta? Mi sento tornata nel 2015. Scusate ma dovevo inserire questo in questo vlog perché so che quando tornerò indietro lo guarderò e vedrò che la mattina io mi svegliavo, facevo colazione all'alba e sentivo il taglialegna sotto. Ora mi sto lamentando ma mi mancherà. Mi mancherà perché questo è l'ultimo vlog qui. A metà della settimana prossima torneremo a Milano, spero che mi sentiate, perché si sta avvicinando la fine del mese e dobbiamo fare il trasloco e trasferirci finalmente nella nuova casa. Quindi ultimo vlog di quarantena lontani dal mondo. Uh, so che giù <ride> la vita è un po' tornata quasi normale con tutte le precauzioni del caso eccetera, ma... Per me ancora non è cambiato nulla Sono ancora praticamente in isolamento Ma invece adesso Devo tornare E devo tornare a essere produttiva Che sinceramente L'idea mi dà un po' Cioè fa strano no? Perché uno dice Cacchio ma dopo due mesi, tre mesi uh, Ti sei rilassata, non hai fatto niente Eccetera Penso che tu non veda uh! Non so se fa fuoco ma un mostro oh, dicevo sono la prima a dirmi cavolo ma dopo due o tre mesi di nulla facenza praticamente non, non vedi l'ora di tornare a fare cose sì sì sì non vedo l'ora proprio Penso che questa sensazione sia legata a quello che si dice che un'abitudine si crea in 21 giorni, qui ne sono passati ben di più, e tante cose sono diventate parte della mia vita. Sono sicura che nel momento in cui ritornerò a Milano, alla mia vita normale, alla mia normale routine, ritornerò ad andare al lavoro mi allenerò a casa perché non so se andrò in palestra, poi quello mi sembra la normalità, ma adesso questo mondo fuori dal mondo mi sembra la mia normalità e ritornare alla mia vita normale mi sembra quasi di andare fuori dalla mia area di comfort, ormai mi sono abituata qua, il che è pazzesco perché ti fa capire veramente quanto l'umano è adattabile e questo ci dovrebbe veramente far riflettere quando pensiamo di non poter fare qualcosa perché in realtà sono tutte schemi e blocchi che ci poniamo noi stessi ma in realtà poi quando ci troviamo in quella situazione andiamo in survival mode e ci adattiamo e, e questa è sicuramente una cosa che mi ricorderò e mi porterò avanti quello che penso di non poter fare è perché probabilmente sono io stessa in base all'ambiente in cui mi trovo che mi pongo dei limiti invece a volte basta trovarsi in quella situazione, mettersi in quella situazione e riusciamo sempre a trarne il meglio, a sopravvivere e a volte a stare anche meglio rispetto alla situazione precedente Bene, la motivazione delle 8 del mattino sempre di più quando ho un momento libero mi ritrovo in questa stanza sia per filmare che per allenarmi in realtà sto amando il fatto di filmare i miei allenamenti condividerli e leggere i vostri commenti, i vostri apprezzamenti il fatto che grazie ai miei allenamenti avete trovato la motivazione e che molti di voi stanno avendo dei veri e propri benefici ammetto che mi motiva tantissimo sia a filmarli che a allenarmi. Quindi oggi che è il weekend voglio approfittarne per portarmi avanti con i contenuti. Prima di iniziare alcuni di voi mi hanno chiesto uh, aggiornamenti sulla questione stage. Allora sì sono ancora in stage, mi è stato rinnovato perché i tre mesi mi scadevano a metà maggio. Ho continuato a lavorare a distanza nonostante le difficoltà e adesso spero che ritornando a Milano si possa... Ritornare un po' anche alla normalità sul lavoro, chissà, con le giuste precauzioni, ma insomma, a ritornare a andare in ufficio, mi manca andare in ufficio. Cioè io ho voluto iniziare a lavorare, a parte per tutto il discorso della realizzazione di me, della mia carriera, eccetera, ma anche perché uh, proprio mentalmente il fatto di avere un luogo fisico dove andare... Mi dava tantissima motivazione, faceva proprio venire voglia di fare. E invece mi sono ritrovata a, a, alla stessa situazione di prima, lo smart working a casa. Cosa che ho fatto e faccio sempre. Vabbè, comunque, adesso vi metto qui e filmo workout che vedrete presto. Ok, momento verità. Mm, ho abbandonato il piano di filmare i video e di allenarmi. Sono venuta qua su a prendere il sole. Ha fatto una settimana di brutto tempo e questo sole è soltanto rincuorante. Comunque davvero uh, non vi vedo, spero che voi vediate me. Passare la quarantena qui in mezzo alla natura mi ha veramente riconnessa con me stessa. Io sono cresciuta in campagna. Fino all'età dei sei anni ho vissuto praticamente cioè, come una contadina perché... Eravamo veramente nella provincia di Rovigo e senza nessun agio e facevo la, la la mia piscina era la tinozza di plastica dove mia nonna lavava i vestiti, quindi veramente sono cresciuta a contatto con la natura e non avevo videogiochi, non avevo bubble, non avevo niente, io giocavo nel giardino sempre e stare qui e stare fuori quando c'era il tempo è molto riportato. dietro nel tempo mi ha fatto riapprezzare tutta la natura eccetera e, e devo dire che sono sicura che è una cosa che mi mancherà ed è una cosa che ho capito che mi serve avere nella mia vita quindi magari in futuro Uh, quando penserò di stabilirmi da qualche parte sicuramente un posto dove c'è il sole perché sono meteoropatica a bestia ragazzi cioè quando non c'era il sole passavo le giornate così catalessi, triste e invece appena un raggio di sole subito fuori allegra la ah, voglia di fare eccetera quindi assolutamente nella mia vita voglio il sole, il caldo e la natura quindi chissà in futuro quando mai troveremo casa e ci stabiliremo da qualche parte. Questi tre fattori saranno molto importanti da tenere in considerazione. Pranzo di oggi con patate dolci a pasta arancione. Io personalmente preferisco quelle a pasta bianca ma sono abbastanza introvabili. L'altro giorno ero al supermercato e l'ho visto: e ho detto: vabbè, le prendo. Le cuocio in forno, prima le lavo, poi le eh, punzecchio con la forchetta e poi le avvolgo nella carta stagnola. In questo modo non vengono a contatto con il forno, quindi insomma non c'è contaminazione. Vedete che ci sono proprio le briciole. Avrei dovuto mm, sistemarlo, pulirlo quando sono arrivata, ma non pensavo di stare qui così a lungo e eh, vabbè però almeno così nel cartoccio è tutto coperto poi non è ventilato quindi non si alzano e quindi sono abbastanza tranquilla e a Jimmy sto facendo una torta che grazie all'uso delle fruste lievita tantissimo che bella un, un, po', un po' meno amata in realtà perché vabbè <ride> sono pronte in circa mezz'ora e quaranta minuti quando la forchetta riesce ad attraversarle poi adesso sto preparando le zucchine grattugiate, passione di questa quarantena e li faccio saltare in una padella leggermente unta, se no si attaccano o se avete un antiaderente meglio e poi delle uova alla Fashions che eh, non vi faccio vedere l'atto dello scolamento dell'uovo perché l'ultima volta ci ho rimesso una fotocamera quindi fidatevi uova alla Fashions. Si spera, sono sempre un po' un tabù eh? Anch'io ogni tanto fallisco Ta Ecco le bowl finite Questa mia con le zucchine E ho aggiunto anche dei peperoni Questa quella di Jimmy Con invece il cavolo cappuccio Che lui adora Sale E del pepe Ora sapete che cosa ci aspetta vero? Momento della verità. You know it's popping. Oh yes. Ah, tra parentesi la buccia non l'ho tolta, ma mm, io non la mangio. Poi l'ho lavata e so che eh, si può anche mangiare perché è ricca di fibre, però io personalmente non la mangio. Troppe fibre. spettacolo! Perfette! Oh yes! Wow la fashions! Non deludono mai! Rivalutate tantissimo le patate dolci a pasta arancione, assolutamente cottura in forno perché quando le faccio bollite proprio si sciolgono nell'acqua e perdono qualsiasi gusto e penso che comunque abbia giocato tantissimo il ruolo del tuorlo d'uovo, che rende buono tutto, sempre comunque. Comunque, a proposito di cottura, sto valutando, anzi mi sto molto interessando, alle eh, friggitrici ad aria, gli air fryer. Eh, sono una cosa che sto guardando, sto guardando un sacco di video su YouTube di, della resa del, della cottura con la friggitrice ad aria, e non so, mi ispira non la comprerò assolutamente a breve perché non saprei dove metterla nella nuova cucina, vedrete, è molto piccola però, però ci sto pensando fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha cosa ne pensa, come si trova, se la usa se è soltanto una fregatura la usi una volta e mai più tipo tutto ma vabbè sì, tutto. Ma, tipo la maggior parte degli elettrodomestici, tipo non so, quando si compra la yogurtiera la usi una volta, la volta che ti è arrivata e poi... Quando mai? Mia mamma va alla macchina del pane. Secondo te quante volte l'ha usata? Due. Secondo me neanche l'ha testata. <ride> Scusa mamma. Oggi merenda semplicissima con gelato alla banana, utilizzando della banana che avevo precedentemente congelato. E mi raccomando mettetela in un contenitore togliendo l'aria perché io una volta l'avevo messa in dei sacchettini ma non li avevo chiusi e eh, l'ho trovata nerissima, non è una schifezza, Invece come vedete questa è rimasta bella colorata, color banana. Più è matura quando la congelate meglio è perché è più dolce. Quindi nel boccale metto la banana congelata e ci aggiungo un cucchiaio di yogurt di soia amore incondizionato ok da uno sono diventati tre però vabbè e adesso semplicemente frullo allora per non sporcare altro la metto in questo vasettino consistenza gelato È la cosa meno instagrammabile di questo mondo, ma perché ho deciso di metterlo in questa ciotolina. Io adesso ci aggiungo qualche mandorlina come topping. Cioè, sembra anche comunque un vasetto del gelato. <ride> Ragazzi, dovete veramente provarlo. È cioè troppo buono, troppo buono e facilissimo, cioè, una banana congelata, tre cucchiai di yogurt di soia, un po' di cannella, mandorle. Per cena questa sera questo pollo per griglia, ormai penso che avete capito che le cene sono abbastanza basic, abbiamo una parte proteica principale, poi le verdure e il contorno di gallette, riso eccetera, questo è un pollo per griglia, il prezzo è davvero perché comunque ci sono due bei petti di pollo le alette e le cosce quindi è praticamente un pollo completo e eh, costa pochissimo lo facciamo alla griglia quindi eh, insomma sì, non, eh, non si riuscirebbe a fare in casa fuori al forno non lo so e poi siamo in modalità svuota frigo slash freezer e quindi dobbiamo almeno consumare le verdure congelate diciamo che eh, siamo presi Abbastanza bene, ci siamo presi abbastanza larghi quindi non abbiamo assolutamente il frigo vuoto nonostante andiamo via dopo domani c'è un sacco di roba. Che però vabbè, ci porteremo a Milano quindi no problem. Io intanto sgranocchio delle carote. Ragazzi, passione carote, carote e finocchi mentre si cucina, yes. Non ho mangiato io tutte quelle. Mm, no, no, no. no. Una cena molto easy e galletti di contorno. Siamo arrivati alla conclusione di questo video e ci tenevo a salutarvi perché questo segna un po' la fine della quarantena. E di questo periodo di lockdown. Noi domani torniamo a Milano e quindi i prossimi video saranno in tutto un altro mood, si spera in una specie di ritorno a quella che sarà la nostra nuova normalità. Io ci tenevo a ringraziarvi dal profondo del cuore per questi mesi, mi avete tenuto tanta compagnia. Mi avete dato tanta motivazione, ve lo dicevo prima nel video, ma sono davvero consapevole e sicura che se non avessi fatto i video per voi non mi sarei allenata e non avrei avuto tanta motivazione come ho fatto e spero che i video che ho fatto vi abbiano uh, aiutato in questo periodo che vi abbiano tenuto compagnia con i vlog e che vi abbiano fatto passare un pochino meglio questa quarantena, nei limiti del possibile ovviamente. Quindi nulla, mi sembra la fine di un capitolo <ride> e sono pronta a ricominciarne uno nuovo, ovviamente insieme. Sto condividendo ormai da tanto tempo la mia vita, il mio percorso di vita ed è tutto, tutto catalogato qua su YouTube e per me veramente pazzesco stiamo crescendo insieme essenzialmente cioè voi mi vedete crescere maturare e non so vabbè qui, i digress come si dice in inglese cioè. parto per la tangente essenzialmente quindi nulla sono abbastanza emozionata in questo momento mi sembra in realtà ieri che iniziava tutto questo incubo che purtroppo non è ancora finito speriamo di non dover ritornare in una situazione simile e basta, dai. Io vi saluto, vi ringrazio per, per tutto. È stato veramente bello e tranquilli, eh. Non vado da nessuna parte. Continuiamo tutta a Milano. Ora c'è il trasloco, il ritorno alla una vita normale, semi normale. Insomma, ci si continua a divertire su questi canali. Vi chiedo un like se il video vi è piaciuto, di lasciare un commento e di iscrivervi al canale siamo quasi 100.000 e io sono strafelice anche perché adesso ho avviato il progettino di pubblicare video di allenamento non solo i miei ma anche i video fatti apposta per voi quindi se volete allenarvi a casa seguitemi vi conviene ciao ragazzi, grazie di tutto ciao ciao